Questa ricerca riguarda la diversità degli organismi alieni all'interno delle serre, dei musei scientifici e degli orti botanici italiani. È portata avanti dall'Università di Siena come membro del Centro Nazionale della Biodiversità nell'ambito del PNRR e dal Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici.